Può dirci qual è la percezione del Vaticano all'interno dell'immaginario collettivo degli italiani, soprattutto quando c'è appunto uno scandalo di grossa portata come quello che, di cui si è occupato lei? Beh, la percezione dell'italiano è un po' difficile dare un'unica percezione, c'è cioè, chi vede nel Vaticano come dire, un centro di potere che non sempre eh, è identificabile con la fede delle persone, io non ho mai scritto libri contro la fede o contro la cristianità o il cattolicesimo, che sono patrimonio del nostro paese, poi uno può credere o non credere. Il problema è quando ci sono persone che abusano di fiducia ma riposto. Io credo che lo scandalo di Vatilix, soprattutto quello che è successo dopo, con un Papa che ha fatto un passo indietro, sia sotto gli occhi di tutti. E quello che sta cercando di fare questo nuovo Papa è la migliore spiegazione, che si possa ricevere ed avere.